Sì, eh, questo emendamento va a correggere alcuni refusi del testo coordinato, come esempio la parola future con passate, gli eh, eliminare il punto da 5 a 3, era, dal 5 al 30 naturalmente, e, oltre a alcune altre eh, correzioni di questo tipo. Eh, poi eh, al punto 11 mh, passa la competenza, e questo è importante, dei bandi eh, anche per i mercati coperti e platatici attrezzati ai municipi. Questo significherà che poi bisognerà lavorare in ottica di decentramento, poi a decentrare anche le risorse umane e finanziarie che Oggi gestiscono queste cose presso i municipi. E per le ferie abbiamo fatto un chiarimento, eh, abbiamo richiamato la normativa di settore perché altrimenti rimanono fuori le, le ditte individuali. E abbiamo chiarito le competenze del tesserino identificativo e del rilascio che sono quelle specificate all'articolo 11. Abbiamo poi dato... Eh, un punteggio a coloro che esercitano eh, l'attività come dicevo prima, eh, come unico sostentamento per la propria famiglia e direttamente, eh, abbiamo dato la possibilità del riconoscimento dell'anzianità degli spuntisti eh, nei mercati saltuari per la partecipazione ai bandi. Eh, Altra cosa importante, diciamo prima nei mercati che scendevano sotto il 30% di organico, dell'organico base, eh, c'era la parola eh, che dovevano essere trasformati in posteggi fissi. Adesso diamo questa facoltà trasformando il devono in possono, quindi i municipi hanno facoltà della trasformazione o meno a seconda della conoscenza del territorio. E, Abbiamo allineato i periodi di esercizio dei posteggi stagionali alla normativa regionale, eh, c'era un, un errore in questo caso ehm, e poi eh, poco altro, altri refusi. Grazie.